Buongiorno, mi chiamo Gabriele, eh, da, fin dall'adolescenza ho riscontrato di avere dei problemi eh, nell'elezione, cosa che mi ha comportato molte difficoltà anche nel rapporto nel con gli altri. E ho iniziato, eh, quindi oltre 20 anni fa, quasi 25 anni fa, 27 anni fa, a cercare una soluzione. Eh, ancora le, le metodiche di non erano quelle odierne, quindi non ho trovato grande aiuto, ho provato diversi farmaci, in varie fasi della vita ho interrotto la ricerca, ho scoraggiato e mi sono arreso. Poi a distanza di anni, anche dieci, ho ricominciato a cercare, deluso ancora da, dai farmaci perché avevo una forte fuga venosa, ho rinunciato nuovamente. Soltanto circa due anni fa ho incontrato il dottor Antonini, ho visto gli interventi che fa, l'ho guardato su internet, Dopodiché eh, ho preso appuntamento per fare visita da lui e insieme abbiamo valutato eh, che era necessario fare un intervento di protesi e quindi mi sono sottomesso a questo intervento. È andato tutto bene, è eh, un intervento rapido, in due o tre giorni si sta a casa, il posto operatorio è abbastanza sereno e eh, non ci sono grosse difficoltà. L'intervento è andato benissimo e la soluzione è efficace, valida e risolve il problema al 100%. Adesso come adesso sono veramente soddisfatto e ho una vita sessuale regolare e posso dire che mi ha trasformato completamente la vita da questo punto di vista. Senti, il piacere, il godimento, l'orgasmo, è cambiato qualcosa, è migliorato? Allora, le sensazioni sono del tutto naturali. È come cambiare una vena a un braccio, i nervi, i muscoli, le sensazioni sono sempre quelle. E, anzi, è cambiato il rapporto di coppia perché lo vivi serenamente, non ti devi sforzare mentalmente per mantenere una, un certo livello di erezione, ma vivi il rapporto con molta serenità e naturalezza, condividendolo anche mai in pattern. Le sensazioni sono assolutamente naturali. E piacevole. Il pene come lo senti? Senti un organo normale oppure senti un corpo strano? Allora, assolutamente la sensazione è tutta normale. Eh, sì, L'unico fastidio iniziale che posso aver avuto è abituarmi alla sensazione della montetta che lì per lì può sembrare un po' ingombrante. Dopo tre mesi, eh, quattro mesi eh, non la sento neanche più e quindi sembra quasi di non averla ci fa vedere come funziona eh, sì, Fai con la mano a mandarlo giù per far vedere se. Sgonfialo. Il taglio neanche si vede più. Una considerazione finale: se tu avessi potuto farla prima, sta cosa probabilmente l'avresti fatta. Eh, L'avrei fatta, assolutamente sì, e sarei stato molto maneggiato prima. Quindi sei soddisfatto? È una cosa che consiglieresti? Al 100% soddisfatto, la consiglierei sicuramente. Bene, grazie. Grazie a te.